Ciao a tutti, una delle domande che mi hanno posto più frequentemente è stata quella dell'importanza del rilascio, l'importanza del follow-through ed eventualmente il gomito, il gomito è troppo alto ma effettivamente un gomito troppo alto può influire negativamente ma io direi no, assolutamente no quello che conta è forze di spinta e trazione i vettori di forza resistente e forza di trazione su un piano verticale conta molto di più il braccio davanti la spalla davanti estesa che non un ottimo rilascio. Certo, tutto è importante, un buon rilascio è importante, ma un buon rilascio è importante se, ad esempio, rilasciamo le dita, rilassiamo le dita in modo naturale, non le apriamo di scatto. Un rilascio che possa avvenire in alto o possa avvenire in basso, beh questo alle volte è una situazione particolare dell'atleta che va plasmata cum grano salis, quindi con caso per caso, quindi non bisogna, i tecnici non devono essere così superficiali. Non devono essere così superficiali nel dichiarare che quel rilascio è bruttissimo e quindi influenza negativamente il tiro. Sì, lo potrebbe anche influenzare negativamente, ma ci sono altre cose più importanti che magari sono dei punti forti e che quindi sopperiscono ad alcune, ad alcune mancanze. Quindi i tecnici sono superficiali sul fatto che guardano solo i punti deboli, non guardano i punti forti. I punti forti sono la cosa più importante. Più degli errori commessi. È logico che se noi abbiamo un buon rilascio, un buon rilascio quindi un buon allineamento delle spalle, un buon allineamento delle spalle, la mano ovviamente rilassata, andiamo in ancoraggio quindi cerchiamo di abbassare il gomito incrementando i dorsali e poi rilasciamo la nostra freccia. Ma le mie misure antropometriche mi permettono di farlo non troppo bene, ma mi permettono di farlo. Le persone molto alte, molto longiline, come può essere anche Giuseppe Seimandi, anche Giuseppe Seimandi ha il gomito leggermente alto, e non è che abbia un rilascio straordinario, però ha un braccio davanti fenomenale, ha una forma di tiro precisa. Sempre la stessa, un ritmo appropriato e quindi questi sono i suoi punti forti e sopperisce in modo straordinario a queste piccole mancanze. Poi parliamo di follow through: no? il rilascio non è il follow through, il follow through è il continuare l'azione, quindi seguire attraverso continuare l'azione anche dopo che la freccia è partita ed ha impattato sul bersaglio. Quindi, noi possiamo effettuare un buon allineamento, una buona presa sulla grip, un buon ancoraggio, un gomito, anche un pedino, alto, un pedino alto, ma avere un buon follow through. Ecco, questo è un buon follow through. Con soprattutto il follow through sul braccio davanti. Il follow through lo si deve guardare da dietro, non si deve guardare sul rilascio. Nell'arco nudo il follow through si deve guardare sul braccio davanti. Questo è un follow through che fa del tiro un punto veramente, veramente, veramente forte. Quindi, tecnici, non siate superficiali nelle vostre, nei vostri giudizi. Non date per scontato le cose che leggete sui manuali, vanno tutte bene, sono fondamentali ma ogni modello ha bisogno di essere trattato a sé, quindi ogni, ogni arciere ha le sue particolarità e poi soprattutto usate anche un po' di costruttivismo su, per quanto riguarda l'arceria. Ogni arciere, ogni arciere è fatto a suo modo e quindi va aiutato a progredire, non con dei modelli precostituiti ma con quello che effettivamente lui è in grado di fare e di ottenere. E soprattutto consolidate tantissimo i punti forti, sono quelli che l'arciere riesce a controllare meglio, che gli vengono naturali e che è quelli che lo faranno assolutamente progredire e gli faranno cancellare i punti deboli. Quindi non concentratevi mai troppo sui punti deboli, sì, tutto va, va pianificato, ma attenzione. Quindi non guardiamo troppo il rilascio, ma guardiamo il follow through per quanto riguarda il braccio davanti, che nell'arco nudo e anche negli archi tradizionali è veramente la cosa più importante. Allineamenti ancoraggio brutto rilascio perfetto follow through per quanto riguarda il braccio davanti l'arco nudo non ha la stabilizzazione non ha massa davanti non ha inerzia è difficile l'arco nudo è difficile non è facile quindi tutto si sì. la nostra attenzione dobbiamo creare un punto forte sulla spalla che va estesa e mantenuta estesa durante la trazione e il braccio davanti con una pressione sulla grip allineata, questo sì, allineata, all'osso all radio, all'osso ormero e ai muscoli dorsali. Lo rivediamo ancora una volta. Non è un gran rilascio, però secondo me è un buon follow-through per quanto riguarda il braccio davanti. Il braccio davanti, mi raccomando, il braccio davanti. Non guardiamo sti gomiti alti, non guardiamo sti cattivi rilasci, guardiamo il braccio davanti prima. Poi cerchiamo di limitare il più possibile gli errori dovuti a un gomito alto o a un cattivo rilascio. Grazie, ciao a tutti.